Oggi vi portiamo in Basilicata. Il prodotto che vi presenteremo sono i peperoni cruschi di senise. La caratteristica di questo prodotto è che si può portare dappertutto ed è facilmente consumabile. La versione che presentiamo oggi è nel vaso di vetro. Questo snack può essere consumato in spiaggia associato ad un buon bicchiere di birra oppure in montagna con un buon bicchiere di vino rosso. I peperoni cruschi sono il piatto più rappresentativo della Basilicata. I peperoni dolci vengono essiccati e poi fritti. Se vi trovate in Basilicata potete acquistare i peperoni cruschi presso la Compagnia del Cavatappi in piazza San Giacomo o sul sito Cavatappi.com